Ciao a tutti, sono Marisa di Patate Fantasia. Oggi prepareremo le mezze maniche con crema di patate e funghi. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale. E per non perdere nessuna ricetta, attivate la campanellina. Iniziamo la preparazione di questa ricetta pelando 400 g di patate. Solitamente per questa ricetta avrei utilizzato delle patate a pasta bianca, ma abbinandole con dei funghi ho voluto utilizzare delle patate di montagna a buccia rossa. Tagliamo le patate a dadini di piccole dimensioni per velocizzare la cottura. Lavatele poi in acqua fredda. Fate cuocere le vostre patate in acqua leggermente salata. Intanto che le patate cuociono, prepariamo il condimento. In una padella aggiungete dell'olio evo. Unite uno scalogno. fate rosolare uno scalogno Quando si sarà ben rosolato, aggiungete 300 g di funghi. Io ho utilizzato dei funghi champignon, ma vanno bene anche dei funghi porcini. Mescolate facendo amalgamare gli ingredienti. Quando i funghi saranno cotti aggiungete del prezzemolo Quando le patate saranno cotte, schiacciatele con una forchetta o uno schiacciapatate. Un piccolo consiglio, schiacciate sempre le patate quando ancora sono calde. Questo vi velocizzerà l'operazione. Dovete creare una purea. Aggiungete alle patate schiacciate 100 g di parmigiano grattugiato, ma potete utilizzare nel caso anche del picorino. Mescolate facendo amalgamare gli ingredienti Aggiungete due cucchiai di acqua di cottura delle patate Aggiungete del sale quanto basta. Aggiungete anche del pepe nero. Cuociamo la pasta e una pentola abbastanza capiente. Quando inizierà a bollire, aggiungete del sale. Quando l'acqua inizierà a bollire, aggiungete la pasta. 350 grammi in media per 4 persone. Mi raccomando mantenete un bel mestolo di acqua di cottura della pasta, vi servirà al momento di, di quando amalgamerete la pasta con condimento. Questo renderà ancora più cremoso il vostro piatto. Aggiungete nella padella con i funghi le patate schiacciate, mescolate facendo amalgamare gli ingredienti. Aggiungete un cucchiaio di acqua di cottura della pasta nel condimento e mescolate. Salate quanto basta il condimento. Quando la pasta sarà cotta scolatela e fatela saltare in padella con il condimento. Aggiungete nel caso un altro cucchiaino di acqua di cottura e mescolate facendo amalgamare bene gli ingredienti. Servite in tavola la vostra pasta con crema di patate e funghi e a piacere potete aggiungere del parmigiano grattugiato. è piaciuta la ricetta? Iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdere le altre ricette. Un caro saluto da Marisa di Patate Fantasia